Yeah. Ciao ragazzi! E bentornati al Gormiti Show! Johnny, finalmente siamo tornati! Sì, Giada, sono contentissimo! <ride> anche io non vedevo l'ora, anche perché ci sono tantissime novità sì, quest'anno! Esatto, Giada, perché da quest'anno voi potrete partecipare al Gormiti Show virtualmente, comodi comodi, da casa vostra! Sì, perché abbiamo aperto ben quattro rubriche per stare insieme! Vai, Giada, quali Iniziamo! Sono? La sì. prima è... Balla con noi! Ci si può scatenare! Se sei un appassionato della sigla dei Gormiti vuoi ballarla insieme a noi, anzi, insieme a Giada, perché io non è che sono proprio bravissimo. Dai, eh. sei un pochino Migliorare. Eh, so esatto, non... puoi ballare con noi e venire qui virtualmente. Allora, Poi, poi c'è la seconda rubrica. Sì. Mostra la tua collezione. Sei una collezione super gormitica, ne hai tantissimi. È la cameretta ah, in vasa da gormiti, faccio vedere tutti, tutti, tutti. Poi Giada c'è una delle mie preferite: eh, che è la sfida con il collezionabili, Chissà perché, chissà perché se volete vincere come me, vi spiegherò tutti i trucchi. No, vabbè, non c'è nessun trucco, però se volete vincere un bambino contro l'altro si sfideranno Giada, sì. noi saremo i giudici, saremo i giudici. Questa volta faremo i giudici, sarà saremo... molto sì, divertente. Sì, sì, non ci sfidiamo non ci sfidiamo <ride> di Questo è il posto giusto per voi, e ultima rubrica Giada? L'ultima rubrica è saluti e esatto. abbracci, okay. se volete chiacchierare con noi o semplicemente salutarci, è la esatto. rubrica giusta. Esatto, Cosa devono fare i nostri amici per poter partecipare virtualmente al Gormiti Show? Dovete scrivere una mail a ciao gormiti Ok. Così vi arriverà una mail automatica con tutte le istruzioni da seguire. Mi raccomando, eh ciao! Chiogormiti show.com. Johnny, ci sono tantissime novità che è meglio iniziare. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. andiamo. wow, Johnny, tra le tante novità di quest'anno, sì. hai che... visto che è bello, hai cambiato ma, ma, tutto. Ma guarda già la scatola, che bei colori ha! Ah, bellissimo! E tra l'altro troviamo dei nuovi personaggi. Sì. Ok, andiamo a scoprire quali sono. Sei pronta? Sono prontissima! Allora, allora, giriamo la scatola e possiamo trovare all'interno di ogni bustina. Allora, Crobok, un bel cattivello. Poi abbiamo Piron, Alpha Vrago. Karak, Zefire, Idros e ci sono anche i droni. anche i droni che, che sono, sono dei cattivi, mm. okay. mannaggia allora Giada eh, prima di iniziare anno nuovo eh, motto nuovo perché tu devi sapere che ho un nuovo motto, motto. Nuovo. sì allora è così anno nuovo eh, Johnny vince di nuovo no non mi piace questo motto e, eh, nuovo e come che era anno nuovo Johnny vince sempre? no no non fa rima anno nuovo rotto l'uovo? <ride> cosa c'entra l'uovo so. Johnny? è mi... eh, meglio senza motti ok iniziare a scegliere la bustina perché, dai, quest'anno è un nuovo anno, giada, io spero giada. di essere un pochino più fortunata. Il gormitiscio è appena iniziato perché vuoi già perdere. No, voglio iniziare l'anno benissimo, con ma, una bella vincita. Giada, ma tu, allora, tu lo sai che questa cosa è impossibile, i bambini lo sanno. Dai, eh? forza. Ah, nuovo mio. anno, sarò un pochino più fortunata, ma, spero. Ma gi giada, per favore, per favore, dai. Eh? Dai, Basta. un anno sognare. ciascuno, l'anno scorso hai vinto tu quest'anno vinco ba io. Basta? Sognare Giada. Basta. Chi hai trovato? Dio <ride> si sbircia. Sono felicissimo. Chi hai trovato tu? Prima <ride> prima tu. No. Il mio è super forte. Io ho trovato Crobok. Ok, ok. Io invece ho trovato Alfa Carion, Alfa Keryon, Giada, Alfa Carion. E sono pronto, perché guardami. Allora, aspetta. Sì, Che cos'hai nella S card? Sulla card. Io numero 8. Numero 9. No, sono contentissimo, sono. Davanti. Oh, una nuovo, vita nuova, Johnny vince di nuovo. Johnny vince sempre perché sotto il piede di Alfa Carion Giada ho il numero 8. 8. Ma Johnny, non vale! Perché sì, bambini, si fa la somma: 9 più 8, Giada, ho vinto, ho vinto, sicuro. Guarda, sì. mi siedo comodo, sentiamo. Sì, perché è il numero 6. <ride> Doveva essere un anno nuovissimo e fantastico con nuove vittorie Giada è impossibile, è impossibile allora, tu non puoi vincere contro di me Io sì che non posso vincere Non si può, sì che non andiamo non si può. Andiamo avanti, non andiamo avanti si... Abbiamo tantissime ma cose Ma non è possibile Oh Giada finalmente la novità di quest'anno Sì siamo pronti ad andare a conoscere il primo amico che ci mostra la sua collezione eh, andiamo, Giada ma chissà quanti ne avrà Secondo me tantissime eh, Andiamo a vedere, andiamo. dai. andiamo Ciao, ciao Luigi! Ciao! Ciao Luigi! Che carino che sei! Come stai? Bene! Bene, bene, bene. ma quanti anni hai? Sei. Sei, sei! sei o sette? Sei! Sei? Sei, sei, sei! sei. sei, sei. Ma sbaglio o dietro hai una, è una coperta gormitica? È una copertina? È una coperta? La vedi Giada? Sì, la vedo! Sì, è una coperta! Wow, che sì, perché bella. con sto freddo ci sta una ci bella. Sta, ci sta con l'inverno, una bella coperta gormitica, non deve esatto. mai mancare. Ma sei contento di essere qua al Gormiti Show, anche se virtualmente, eh? però sei qua con noi. Sei sì. contento? Sono felice. Sei felice? Noi siamo contenti di questo, davvero tanto. Siamo tanto, felicissimi tanto. di parlare sì, con te e di conoscerti. Ma poi sappiamo che hai una collezione super, super mega, mega gigantesca. Mega gormiti. Sì, ve lo faccio vedere. Assolutamente certo. sì, siamo qui per questo Noi vogliamo vedere tutti i gormiti che ha. anche tutti i bambini che ci stanno seguendo Secondo me sono stra eh, curiosi sì, di eh, vedere eh, tutti sì, i gormiti eh, eh Sì, perché a qualcuno sicuramente Gli mancherà qualche gormita che lo vorrà Eeeh. Wow, ma un armato, un esercito questo ma, dove, ma, ma scusami, ma dove li hai messi tutti? In una camera da letto solo per i gormiti no. <ride> Tu lo sai qual è il mio gormita preferito? La... Sì, Anzoria. bravo, anche E, E, Lord, che Rion! Giusto, giusto. E giusto. se all'inizio... Ah, ah, mi piaceva tanto ma perché... ma che. succede? Ma... Ah! Hai, ha sparato! Hai sparato il magma blast! Ma volevi spararlo a noi! Aspetta, aspetta! Faccio anch'io! Guardiamo, è caduto! Guarda! Ah, ok! Oh. Col... Guarda, Luigi! Vediamo se riesco, eh! Guarda! Pam! Hai visto no? Ho sparato, sparato il eh, Carion contro Cario. Ma c'è un combattimento qua, io non lo sapevo. Eh già, da, ti, devi informare, ti devi informare. La prossima volta avvisatemi, che anche io mi a combattere. Dimmi Luigi, dimmi, dimmi. Se qualche... ah. Ma che bella! È come la nostra. È simile alla nostra. Praticamente uguale, solo che la tua è blu. Allora, sei pronto per condurre il Gormiti Show? Vuoi venire qui in studio a condurre il Gormiti Show, sì? Sì! Prova a fare far l'apertura come noi. Tu sai come facciamo all'inizio? Noi diciamo, ciao ragazzi e bentornati al... Gormiti, Gormiti Show. Show! Ma come facciamo con le braccia? Come facciamo noi? Gormiti Show! Giusto! Giusto! Allora direi che è pronto, ha allora, la maglietta, ha sì, tutta pronto. la collezione. Ti aspettiamo qui in studio, <ride> aspettiamo. Grazie. E poi, eh, cos'hai? La torre degli elementi? Ce l'hai? L'ho vista? C'era? Ce tutte dai. le torri. Sì, era in fondo. Facci un po' vedere, ha, dai. Ha tutte le torri? Tutte? Non tutte le torri, oh. <ride> eh, la, la torre degli elementi, bottezza, fiamma sì. e torri. La, is la Iscador, ma... la vedo! Ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo anche noi! Che bella la Iscador, io mi diverto tantissimo! Eh sì, e ogni a tutti E io mi a tanto mi piace l'Iscador! Ma posso farti una domanda? Vai! Sì! Ma Babbo Natale, io sono un po' curiosa, Babbo Beh. Natale ti ha portato qualche gioco gormitico? O quest'anno sì. niente? Sì, Iscador! Che Pescador, ah, che Iscador. bel regalo che ti ha portato, avrei fatto sicuramente il bravissimo. Comunque davvero non, non ho mai visto così tanti gormiti nella mia vita, ne hai davvero tantissimi Hai battuto pure Johnny, che lui ne ha tanti, tanti, hai, tanti. Hai, hai tanti, battuto tanti, pure tanti. me, hai battuto pure me, bravo Luigi, bravo Luigi. Ma vuoi chiederci qualcosa? Ho visto, ho visto. Lo sai visto? che tanti gormiti ho io? Quanti? 83. Ne hai contati? Sì. 83. 83 gormiti. Hai io una so... collezione fantastica comunque, devi averne Allora, allora devi arrivare a 100. Eh. <ride> Ma hai, prendi, prendi anche i collezionabili, le bustine? Sì, io le usademo so le so ah, Hai fatto le sfide come facciamo noi? Sì, le, con le, le ho premisse, Va bene ah. Luigi, noi adesso dobbiamo salutarti, ti ringraziamo di essere stato con noi E per aver condiviso la tua super collezione insieme a noi Noi siamo davvero molto molto contenti e stiamo facendo una cosa, apri le braccia come noi Ma dove Apri ti... le braccia perché ci stiamo gormabracciando, ok? Virtualmente <ride> ah, io, io ho Ma vuoi chiederci qualcosa prima di salutarci? Sì Dici tutto Lo sai? Lo sappiamo. Babbo Natale è venuto una volta, è venuto qua, ha lanciato nelle caramelle. Eh, è stato un Babbo Natale buono e soprattutto dolce. È vero, che bello. Ok, va bene. Luigi, noi ti salutiamo, ti mandiamo un bacione. Grazie, grazie. grazie. per seguirci, se puoi mandarci le tue foto, i tuoi disegni tutto. e dediche, noi leggiamo tutto, e le facciamo vedere in puntata, va bene, ok? Va bene, ci continui a seguire, ok? Sì, va bene. Ah, ti mandiamo un super bacione, ciao Luigi. Ciao, grazie, ciao. grazie, grazie, grazie, ciao. grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, Ricky ciao. Ho fatto balladino e saburo. Balladino e, e saburo, ma li hai fatti tu da solo? Li hai disegnati tu? Sì, sei bravissimo! Eh, eh, ti ha aiutato a le ti la mamma a scrivere, giusto, Vabbè. giusto. Grazie genitori! Noi, noi ringraziamo sempre i genitori per questo. Ma tu quanti anni hai? 5 anni! 5 anni! Comunque wow. sei un fan super, mega, ultra, alfa, gormitico! Dormitico. Infatti ma, vediamo che sei immerso dai gormiti. Ma quante cose hai? È ricco. Sei, ric sei, ricco Vabbè, di gormiti. sei ricco di gormiti. <ride> è vero, guarda che è giusto, ricco, è ne è ha vero, tantissimi. È ricco. Sei ricchissimo di gormiti. Ma tu gli, gli hai contati? Ma li sai tutti, e veramente? E Ma quanti ne hai mai contati? Ne hai contati tutti. Per esempio, sono 147? No. Quanti sono? 102.000. 102.000! Oh mio Dio, sono tantissimi! Sono tantissimi. Ti ha battuto, eh, Johnny. Eh, sì, sono tantissimi! Ti ha battuto, ma poi dietro che cos'hai? Cusci... Cos è? è un cuscino? Che cos'è? No, è il, è il puzzle! Non è il puzzle di Gormiti! È il bonizzi. puzzle! Oppure questo qua? L'ombrello di Gormiti! Pure l'ombrello? Poi hai lo davvero, zaino! Davvero, ma io veramente la tracolla lo zaino ma, ma qualcosa di questi gormiti te l'ha portato babbo natale eh? <ride> vediamo ma se... lei gli ha portato dei, degli alimenti. ecco Ah, Ho ho no no no Poi ha portato portato la Befana Proc. no no no no no no no no no e no no no no no Ah, quindi l'albrefano e Babbo Natale si sono messi d'accordo Aspetta che portiamo un po' di gormiti wow, Perché ma, ha, ha che, una bellissima collezione Perché, Natale, Natale super gormitico Ma tu uh, guardi il nostro show, quindi Ti piace? Sì Ma quanto? Tanto? Cioè così? Poco? O così? O tantissimo? Tantissimo e cento Cento? <ride> tantissimo cento Tantissimo cento e tantissimo Ma è anche la maglietta comunque bellissima Sì, quello. Tigano eh, eh, trition triton, è eh, con scritto Gormiti. Wow, bellissima, wow, wow. bellissima davvero. Bellissima ma è, hai un gormita preferito tra tutti questi? Quello con cui giochi di più. Quello, eh già, da, guarda. Ne ha tantissimi. Eh, ma magari ce n'è uno sì, che è proprio. Eh, i miei preferiti. Eh, immaginavo. Eh, è un Già, aspetta, è quello che, che ha portato la Befana, quello, giusto? Ce l'abbiamo anche noi, guarda, Ricky. Ta -da! Sì, perché voi avete tanti qua, avete tutti, vero? Eh sì, eh sì, sì. Eh sì noi eh siamo sì, dei sì. super fan, ce li abbiamo tutti a quanti. Me. A me piacciono tantissimi i Gormiti. Sì, perché eh ci sì. sono tanti bambini come te che guardano questo show. E, e ci mandano le e foto. E ci mandano le foto. A proposito, se vuoi mandarci anche tu delle foto, tanto sai già come fare sicuramente. Noi aspettiamo. Sì, eh. Noi siamo sempre contenti di ricevere delle foto, delle dediche, dei disegni, dato che sei bravo a disegnare. Ma cos'è cos che c'è scritto? Per Johnny. E e Giada. Giada. Da Riccardo da Saburo e Palladium. Ciao, bellissimo, grazie, davvero. Stupendo. Grazie stupendo. mille, stupendo, stupendo, stupendo. Allora, piccolo, noi ti dobbiamo salutare. Staremo siamo qua. Siamo stati guarda. felicissimi di averti conosciuto. Saremo ore e ore a parlare con te. Solo che dobbiamo proseguire. Quindi, noi ti salutiamo. Il rito della, della puntata è questo: che noi apriamo le braccia, quindi e ci abbracciamo. Aprila anche tu e abbracciamoci. Oh, in freti, in freti. grazie perché così in freti, in freti. Noi, di... oh. anche noi Ma grazie sei tanto ben... carino ti vogliamo tanto bene anche noi davvero un bacione guarda che aspettiamo delle tue foto dei tuoi disegni mi raccomando eh Continua a mandarceli tutti wow picco Ricky noi ti dobbiamo piccoli. salutare! ciao grazie un abbraccione Un abbracciale fortissimo, wow, davvero! Grazie, va wow. Grazie. Ciao. ciao! Ciao, ciao, ciao! E divertiti ciao. con la tua super collezione, che è bellissima! Sì, sì. Ciao. Ciao. ciao! Grazie! Ciao, tutti quanti! Ci salutiamo tutti, tutti quanti. quanti! Produzione vi saluta, Rikki! E poi saluta. saluta anche tutti i bambini che la stanno tutti, seguendo bambini. la sua classe! <ride> ciao! ciao. Oh, ora è arrivato il momento della bacheca. bacheca gormitica. gormitica! Iniziamo a leggere alcune dediche che ci avete inviato: di qualche foto, disegno, Vai, vai, Giada, vai. E iniziamo con Alessio. Vai, Alessio. Ci manda una bellissima foto e ci scrive: Ciao, Gianni Giada, sono Alessio, ho sei anni e mezzo e vi seguo sempre. Oh. Vi mostro la mia collezione. Beh intanto, Alessio, grazie per seguirci, grazie davvero. E guarda Giada! Ne ha tantissimi, guarda. Una torre degli elementi, un'armata di gormiti. Eh. <ride> e. La ha una boda. super posa super <ride> Grande Alessio, grande Carlo, il piccolo Carlo ci scrive Ciao Giada e Johnny, sono Carlo 5 anni Vi voglio dire che siete bravissimi e Ciao. vi seguo sempre eh, Il mio personaggio preferito è Rodium Vi mando un disegno che ho fatto con mia sorella Rebecca Un Che bacio. bello, che hanno fatto un disegno insieme Ma siete stracarini guarda. Wow. è davvero bello Con la meletta dei Gormiti, felice col suo disegno Grazie, grazie, <ride> grazie, no. grazie, grazie poi ci ha scritto anche Leonardo, Leonardo. mandandoci sempre una foto sì. e ci ha scritto Ciao, mi chiamo Leonardo e ho 5 anni, sono fan dei gormiti da quando sono piccolino vi seguo sempre Vi invio la foto dei miei gormiti, dell'album delle figurine che ho completato e quello delle cards okay. Sulla porta della mia camera ho creato degli adesivi ritagliando i magazine vecchi che avevo Adesso spero che Babbo Natale mi porti altri gormiti che ho chiesto nella letterina Vi mando tantissimi baci, siete bellissimi Grazie Grazie Beh, Natale è passato. È vero, Natale è passato, ma Babbo Natale ti ha portato quello Speriamo che hai chiesto. Speriamo di è stato sicuramente bravissimo, ma guarda Giada, è, è vero, ha ritagliato tutte le, le... dal giornalino. Ma è stata una bellissima idea questa. Bravo, wow, bravo. Complimenti. Vero. Bravo, bravo. Finiamo con Filippo che ci manda una dedica e ci scrive... Ciao Gianni e Giada, mi chiamo Filippo, ho 12 anni. Vi seguo sempre. Il mio gormita preferito è Lord Sol, perché è buono e protegge il cuore del titano. No. Spero che leggiate la mia mail. Ciao ciao, sono Filippo. Ciao Filippo, grazie, grazie mille, mille per seguirci. Grazie. Allora, se volete mandare anche voi tutto il vostro materiale gormitico, dovete andare sul sito gormitishow.com. Esatto mille. Lì ci sono tutte le soluzioni. Esatto. Giada, è finita la puntata. Purtroppo sì. E eh, va bene, dai, cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram. E è il nostro, nostro canale, canale ufficiale di, di YouTube. YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like. like. Condividete il video. Condividete il video e iscrivetevi al canale, l'abbiamo già detto? Mm, sì, sì, l'abbiamo sì, già, già detto. detto. Oh, ok, un saluto da Giada. E Johnny. <ride> Ciao. Ciao.